Ciao a tutti, siamo qui, sono Max Gaetano di Cosmo Fruttariano, sono con l'avvocato Bruno Motone saluto. Ad Agropoli, tra l'altro ex sindaco di Agropoli. Vero. Eh, eh, eh, si dimise per contrasti sulle, sugli abusi edilizi. No? Benissimo, in, anche questo. Quindi non è un uomo del sistema. Agropoli è un un no? non è che faccia così tanti abitanti. Sei il sindaco di Milano, già. Già, era diverso, potevamo, potevamo chiederci una, una, un caso di defezione dell'elite. No? Un termine che adesso sta andando: Paese un... piccolo, no, quindi abbastanza. elite. L'introduzione no. che volevo fare è: viviamo in un sistema uh, piramidale di uh, gerarchizzazione, uh, um, e um, ormai uh, tutti conoscono il fatto che esiste il nuovo ordine mondiale, pochi sanno però che la piramide è fatta di tanti pezzi, no? la massoneria, il sindacato, la confindustria, e poi in cima ci stanno i banchieri. Ora, com'è possibile che mh, in base a, a grandi studiosi il potere si auto-perpetua continuamente, in maniera anche noiosa e stancante? No? Com'è possibile? In effetti è semplice da spiegare. Se vengono reclutati in tutto il mondo attraverso una rete capillare tutti i ragazzi più brillanti, perché questo? Per impedire loro di creare nuove piramidi che contrastino con quelle vecchie. Che ne so, eh, Google, eh, Microsoft e eh, Facebook, se non erano stati reclutati fin da giovani, avrebbero potuto opporsi alla piramide grossa per fare la loro piramide o semplicemente per impedire alla corrente di minoranza all'interno della piramide di diventare maggioranza, perché la piramide sarà sempre no, un po' scombussolata dalle due correnti. Che succede? Questo cappello, perché poi parleremo di vari personaggi, succede che um, questi personaggi vengono reclutati attraverso un'iniziazione massonica o uh, che è cruenta sia a livello verbale, con giuramento o raffigurata anche nel, nel, nel calarsi nella tomba, ma i più alti livelli, non il Rotary o il Grande Oriente, ma parliamo dello school and Bones e livelli alti, eh, vengono, eh, si presume che vengano eh, reclutati attraverso lo shock emotivo, cioè attraverso il... Eh, facendo fare loro delle cose particolari, eh, negative, che li segnano per tutta la vita. Perché se è vero che viene detto che Bush Jr. e Clinton erano tra i cui più alti al mondo, con il cosiddetto più alto al mondo, e noi guardandoli ci sembrano due babbei, vuol dire che magari avevano un'intelligenza, ma lo sciocco motivo li ha resi, no? Chi è un ubriacone, chi è un dipendente dal sesso, e tutto quanto. Ora, siamo qui con Bruno Mautone, Ha scritto dei importanti libri su Rino Gaetano, che possiamo dire è un caso di defezione dell'elite, perché se era così intelligente, come Bruno adesso ci racconterà, e se poi fa un album che dice mio fratello è figlio unico, qualcosa ci dice che al, al pari di Orsini, al pari di Pecorelli, al pari di Pasolini, adesso Bruno farà tutti i collegamenti, sono tutti casi di defezione dell'elite, o no? Rino Gaetano è un genio, sicuramente è una persona che era contraddistinta e caratterizzata da un'intelligenza incredibile oltre che da un coraggio personale fuori dal comune. Lui viene inserito in ambienti discografici dal Folk Studio di Roma e il Folk Studio di Roma è un'associazione di tipo culturale musicale eh, nella quale vi sono delle ascendenze massoniche vi era infatti uno dei cofondatori, uno degli artefici principali, un artista americano Bradley ebbene Bradley era molto vicino ad ambienti della massoneria e della chiesa valdese, una chiesa chiamiamola da un punto di vista di seguito o di nicchia ma molto potente, molto ricca e molto influente. Eh, sa ehm, nel nord Italia, no? nord nord Italia San Paolo, San Paolo. in, in Piemonte, Piemonte in Piemonte, Piemonte. e mh, quello che è interessante è che Rino Gaetano dissemina sia con gli album e nei titoli degli album sia con le copertine degli album stessi sia con le sue narrazioni musicali tutta una serie incredibile di significati di messaggi anche di ribellione contro il potere e l'establishment Ok, riprendiamo il video, um, cominciamo a fare i collegamenti fra uh, Rino e tutti gli altri personaggi che poi vediamo dopo, che sono Pasolini, Mino Pecorelli e Alessandro Orsini per il caso di defezione delle vite. Il collegamento proprio clamoroso che c'è fra Rino e Pasolini è il Santo Vestito D'Amianto, no? Sì, col Santo Vestito D'Amianto Rino Gaetano utilizza, e Max sta facendo vedere in maniera opportuna, un libro, Santo vestito da mianto, è un nome in codice, con il quale Giorgio Stemets, autore misteriosissimo del libro che ha appena fatto vedere Max, definisce Eugenio Cefis, personaggio potentissimo, presidente del e della Montedison, proprio Hai Santo è il più potente assieme a Andreotti e celli in realtà in Italia e non solo in Italia, perché la potenza dell'Eni e della di Montenison aveva una, una, una valenza internazionale eh, europea con le sette, con, con le sette sorelle eh, americane eh. e inglesi anche un tantino olandesi. Perché poi le sette sorelle erano, diciamo, americane, però vi era una discreta partecipazione inglese e anche olandese. In questo libro Rino Gaetano viene definito santo vestito da pianto. Qual è la circostanza molto interessante? È che un libro talmente pericoloso, talmente dirompente per il potere, che venne fatto letteralmente scomparire. Venne prelevato da tutte le librerie, da tutte le biblioteche italiane, per evitare che ambienti giornalistici e gli italiani in genere potessero leggere le nefandezze che Giorgio Semez attribuisce a ad Eugenio Ceivi. L'editore di quel primo libro non si riesce L'editore di quel primo libro è un editore misterioso, così come misterioso Giorgio Stemets. uno un pseudonimo e vi sono varie ipotesi su chi sia Giorgio Stemets. Addirittura vi è pure un'ipotesi che è un'equipe e di agenti segreti dell'intelligence italiana che in pratica in una sorta di faida che caratterizzava appunto i servizi di intelligence italiani colpiscono Eugenio Cefis che era l'elemento più appiattito sugli americani sugli interessi degli americani Un po come oggi un po' come oggi purtroppo possiamo no, dire no, ma anche i tutti, governi italiani attuali ha attazione dell'ambasciata ma, dell ma no? sì è vergognoso fa si pensare visto, dicendo che la corrente di minoranza magari dei segreti Cerca con questo libro di poter ribaltare la narrazione. Di poter ribaltare la narrazione magari cercando di far recuperare all'Italia una sorta di indipendenza e di dignità da una colonia americana quale era e quale purtroppo ancora continua ad essere. E quindi un... fallirono nel tentativo proprio perché materialmente Eugenio Cefis. Fece letteralmente scomparire, come dicevo, dalle librerie, dalle biblioteche, e eh, fino anche dalle edicole, copie di questo libro che si intitola Questo e Cefis, l'altra faccia dell'onorato presidente. In questo libro, in maniera esplicita, Cefis viene accusato di essere il mandante dell'assassinio di Enrico Mattei. Guarda. Guarda caso, Enrico Mattei cercò di emancipare l'Italia rispetto alle prepotenze, alle arroganze e alle vergognose condizioni di mercato che le multinazionali, le Sette sorelle, imponevano alle nazioni consumatrici di petrolio e alle nazioni produttrici di petrolio. Viene ucciso Enrico Mattei con il purtroppo famigerato incidente aereo, che poi non fu un incidente aereo, fu un attentato. Santo vestito d'amianto è un'espressione che de denomina Eugenio Cefis in questo saggio, in questo libro. Pochissimi ne sono a conoscenza e Rino Gaetano inserisce in maniera chirurgica tale espressione che, ribadisco, pochissimi sapevano nel suo brano. Né Berta filava. Come si fa a negare che Rino Gaetano? No, non stesse facendo un'opposizione di un livello altissimo, altissimo al potere. Perché Ricordiamoci che Andreotti aveva paura di CEFIS, sì. ma che la informativa dei servizi segreti dice che Gelli uh, era il miserabile portavoce di Cefi addirittura proprio questo emerge cioè in sede di servizi segreti sia il SISD sia il SISMI quindi sia l'intelligence, chiamiamola così che garantiva la sicurezza interna sia l'altra eh, branca di servizi che invece si proiettava a livello internazionale in due distinti rapporti confermano che Gelli che figurava come il gran capo della P2 in realtà era cooptato e o addirittura subordinato ad Eugenio Cefis in quei potentissimi ambiti. Certamente lui era il personaggio più influente sopra gli agnelli, praticamente sopra gli agnelli, sopra i poteri industriali, i poteri politici. gli agnelli andavano a Bill perché comunque certo. la serie B della massoneria. La eh, serie non B, andato, lui, lui sa sì. in serie Cefis. Addirittura Rino Gaetano fa capire. Che Antelope cobbler il misteriosissimo personaggio che distribuiva le tangenti della Lockheed nell'affare sporco acquisto di aerei, era proprio genio come, come si fa a non pensare che Rino in Umberta Filava? Non stia denunciando il più grande scandalo di tutti i tempi? E no? lo fa e lo fa e lo fa. Tra le altre cose, Rino Gaetano in maniera coraggiosissima fa altri riferimenti a Cefis, non solo con i testi delle canzoni, ma anche con esibizioni televisive che all'epoca passavano quasi inosservate, ma che con una valutazione attenta dimostrano un suo atteggiamento coraggiosissimo. Ad esempio, canta un brano quale, guardate un po', la Berta Filava, alla Rai e gioca con un cane che si chiama Carolina una cagnolina. Questa cagnolina è di Elisabetta Ponti, la figlia del medico personale di Ricciogelli, Ma non è tanto questo che è pure in aspetto di per sé molto particolare sì. e se vuoi molto significativo. Durante l'esibizione si fa inquadrare dalla regia con un paio di fotografie che sembrano misteriose. C'è il volto di Rino Gaetano e c'è un cartello dove c'è scritto ex voto, sembrano delle rappresentazioni quasi bislacche, in realtà è un messaggio diretto, oltre a nominare santo vestito da d'amiato col testo della canzone, con i cartelli sui quali c'è scritto ex voto, fa ancora una volta un riferimento a Eugenio Cefis, perché poi si scoprirà che Questo personaggio così potente, austero, quasi funerio, aveva una collezione molto particolare, quale quella di collezionare gli ex voto: Che sono che, delle statuine. Che sono delle statuine di persone che si ritenevano miracolate, e quindi venivano esibite in cappelle e anche in aree cimiteriali. Quindi, insomma, Come devo avere dire un dato così personale dell'uomo più potente riservato perché Rino Gaetano è l'attore depositario di informazioni importantissime e segrete prerogativa di pochissimi perché dimostro e poi ne potremo parlare che amici carissimi di Rino Gaetano erano organici esponenti importanti dei servizi segreti e di intelligence mm -hmm. 2, 3, 4 più dunque il più importante il più caro amico di Rino Gaetano si chiama Enrico Carnevali, anzi, si chiamava perché muore pure lui al pari di Rino Gaetano per i postumi da incidente stradale. Guardate un po' avvenuto sulla via Nomentana, cioè sulla stessa strada che costò la vita a Rino Gaetano. Erano i servizi inglesi o francesi famosi per i incidenti stradali. Eh, in realtà Max i servizi segreti più in gamba, tra virgolette, in questa le attività letale erano quelli italiani. Cioè in Italia venivano agenti del Mossad a studiare modalità che i servizi segreti italiani applicavano nell'uccidere persone ritenute scomode con incidenti stradali. Non in realtà c'era qualcosa di molto più sofisticato questa che dici tu era una tecnica magari primitiva e che si utilizzava a Borigine, addirittura in pieni anni 70 quindi ancora la tecnologia non era poi così avanzata quando meno rapportata alle tecnologie modernissime odierne Mino Pecorelli che era finanziato dal caro amico e manager di Rimo Gaetano scrive senza mezzi termini che in Italia personaggi scomodi vengono uccisi con incidenti stradali procurati da camionisti distratti, il che ci sta, mm. ma udite udite con la tecnica del radiocomando. Quindi Mino Pecorelli nel 1978 scrive letteralmente che vi erano delle tecniche molto sofisticate con il radiocomando che su impulso di personaggi dei servizi segreti rendevano inguidabile le macchine e quindi i malagurati guidatori vittime designate morivano perché non avevano la possibilità di controllare improvvisamente una macchina inguidabile. Sì, interessantissimo, questo è Mino Pecorelli, coraggiosissimo giornalista che viene ucciso il 20 marzo del 79 perché scriveva delle verità scomodissime per il potere e ribadisco scrive pure che in Italia... Personaggi ritenuti scomodi venivano pulitamente eliminati con incidenti stradali, ma non con banali come dire, manipolazioni di freni o pastigliette a dir si voglia, ma con la tecnica del radiocomando. E quindi col possiamo collegare eh, Pecorelli a Pasolini e a Rino Gaetano, Pasolini poi lo, lo colleghiamo dopo a questo punto. E mh, Come si collega? Si collega in maniera incredibile con indagini sulla banda della Magliana, posti in essere da un giudice molto preparato, molto coraggioso, devo dire molto ferrato nelle indagini che è Utello facendo intercettazioni telefoniche sugli omicidi e sulle feratezze della banda della Magliana emerge in intercettazioni in ambientali e telefoniche che il carissimo amico e manager di vari spettacoli di Rino Gaetano, Ezio Radaelli, finanziava Mino Pecorelli, cioè addirittura uno degli amici stretti di Rino Gaetano, nonché manager di Rino Gaetano, era il finanziatore occulto di Mino Pecorelli. Possiamo quindi classificare anche Mino Pecorelli nel famoso caso che Orsini chiama defezione dell'elite? perché Pecorelli aveva la tessera di cosa? Della P2 e tra le altre cose... Narra fatti incredibili sia con riferimento a omicidi stradali sia con riferimenti a scandali di tangenti che investivano i vertici militari e politici dell'Italia, sia in maniera principio e documentata eh, combatteva, tra virgolette, le malefatte politiche o le nefandezze di ambienti antroettiani e di Andreotti. Tanto è vero che parla. Di avvertimenti che lui riceveva da chi da ambienti androettiani tanto di non prendere i suoi messaggi su articoli. Allora, parliamo di, di, ma, di Milo Benoretti. Avvertimenti mafiosi, addirittura parla di Lupara e di avvertimenti che gli derivano da ambienti androettiani. Concetta poi. Concetta eh, poi dirò: infatti, confermerà che vi erano legami tra ambienti androettiani e ambienti della mafia. E conferma che l'omicidio di Mino Pecorelli venne commissionato dai fratelli, dai fratelli, dai cugini, salvo, che erano gli esattori eh, della Sicilia sì. con degli agli altissimi, sì. multimiliardari, sì. Sì. Sì. per fare un piacere ad Andriotti. Quindi confermiamo che anche Pecorelli, come si collega al santo vestito rameato? Dunque, innanzitutto il manager e caro amico di Rino Gaetano che parla di santo vestito d'amianto finanziava Mino Pecorelli e molti articoli di Mino Pecorelli contenevano nomi e riferimenti a nomi e riferimenti che pure Rino Gaetano compie e trasfonde nelle sue narrazioni musicali. Ad esempio, nella Berta Filava parla di Mario, di Gino e di Berta e quindi fa stretti riferimenti allo scandalo Lockheed e in un articolo addirittura posteriore alla Berta Filava, Mino Pecorelli dedica a su suo periodico, osservatore politico, articoli allo scandalo Lockheed, dei quali nomi fa Mario, Gino e Bert. Pari pari ai ah, nomi, allora, che spieghiamo usano. bene, eh, Mario era un generale, no? No, no, no allora no. Mario Tanassi no. e Gino Gui e Luigi Gui furono i due ministri che vennero ah, sottoposti a indagini per le tangenti dello scandalo Lockheed. Berta o Berta dopo. Dopo, Rino eh, Gaetano ne parla prima. Anticipa le dinamiche di fatti che verranno in itinere e a conclusione giudiziaria addirittura due, o tre anni dopo. Questo eh, per dimostrare. Non eh, è neanche la, eh, la prima volta. Non è neppure la prima volta. Però aspetta, perché... prima di parlare altre volte. Bert Bert, Bert Bert, Robert Gross era il fondatore della Lockheed cioè la casa aeronautica americana che dava tangenti a mezzo mondo il più grande scandalo il più, più grande scandalo se e vogliamo Oggi è, Lockheed, è Lockheed Martin, però Lockheed allora c'è, continua, continua, continua ad elargire. Adesso chissà ad elargire. quanti soldi che starà facendo. Per l'Ucraina, eh. per l'Ucraina. E quindi come vedete, eh, Rino Pecore, Pecorelli, eh, Rino Pecorelli non si parla di Lassens, <ride> e Rino Gaetano, uno nelle narrazioni musicali, l'altro come giornalista negli articoli spessissimo affrontano in maniera parallela scandali e fattacci della politica a loro contemporanea, parliamo degli anni '70. E Pasolini come c'entra? C'entra perché nella casa, in uno degli studi di Pasolini, verrà trovata la copia integrale del libro che tu prima hai mostrato, cioè quel libro nel quale Cefis viene definito santo vestito da mianto e viene accusato della morte, di essere il mandante, della uccisione di Enrico Mattei. Quello che è molto molto incredibile e significativo è che taluni passaggi del libro vengono letteralmente trasfusi da Pasolini nel romanzo Petrolio. Cambiano semplicemente i nomi, però le locuzioni, addirittura le virgole, la cadenza dei righi sono identiche dal, questo è Cefis, l'altra faccia dell'onorato presidente, e nel libro di Pasolini-petrolio. Ma da caso, viene ammazzato poco prima della pubblicazione di petrolio. Poco e prima, quindi, eh, eh, esatto, se cioè parliamo di una persona più famosa d'Italia, probabilmente Pasolini. Sì. Se, se fosse stato pubblicato in quel momento storico, il libro di, di Pasolini che contro Cefis sì. sarebbe stata un, una cosa clamorosa. Una cosa clamorosa. Lui però accenna, anticipa i contenuti di questo libro con eh, almeno un paio di interviste al Corriere della Sera, quindi figuratevi il Tempio del Potere Italiano è anche Massonico, il Corriere della Sera, e dice io so, parlerò delle difandezze, delle vergogne, dei fatti drammatici che caratterizzano gli ambienti petroliferi italiani. Infatti il suo romanzo, che sta e si accinge a terminare, si intitola Petrolio. Questo gli costerà la vita e trovano nello studio, uno degli studi di eh, Pasolini, proprio una copia integrale del libro. Certo, è molto inquietante anche la domanda a monte di questa circostanza, perché danno questo libro a Pierpaolo Pasolini? E chi lo dà? Lo dà uno psicologo perché vi è una lettera di accompagnamento e in questa lettera di accompagnamento questo psicologo, direttore della rivista di psicologia Lerba Voglio, fa espliciti riferimenti ad Eugenio Cefis e dice che taluni contenuti di quel libro vengono criticati da Giorgio Stemetz e che vengono mutuati da discorsi che Eugenio Cefis tenne addirittura agli ufficiali futuri delle armi italiane, della finanza, dei carabinieri, dell'esercito all'Accademia di Modena, guarda cioè addirittura guarda eh, caso, che la classe, dirigente, la dirige classe militare, dirigente militare italiana che esce da Modena diciamo era, della chiesa era un ufficiale di complemento era, era sì un ufficiale che proviene come tutti gli ufficiali da quegli ambienti, non stiamo dicendo che tutti gli ufficiali No, però lui non veniva dal catino di Modena, dalla chiesa veniva, era un ufficiale di complemento. Era un ufficiale di complemento, però comunque essendo ufficiale era in stretto contatto sì, con gli ambienti e sì. vertici militari quindi non diciamo che tutti, per carità, i graduati, i alti gradi dell'esercito e delle varie armi erano serviti alla massoneria, certo che è singolare che nel corso del giuramento degli ufficiali all'Accademia, chi viene invitato a tenere un discorso è proprio Geno, è proprio In Geno Italia, Cetis. sì, sì. Questo ci può collegare anche a Orsinia, a defezione dell'elite, perché per esempio ha appena avuto un grosso... Um, contrasto con il, il capo di Stato Maggiore Dragone, sì. il quale dice che no, è normale che c'è la guerra in, in Ucraina perché non è vero che la Russia è stata aggredita e circondata okay. dalla NATO. Come possiamo quindi definire tutti questi personaggi, Rino Gaetano, Pasolini, Pecorelli e adesso accenniamo anche Orsini, Orsini parla di defezione dell'elite, no? cioè quando qualcuno si forma nell'elite. Marchino si forma nell'elite a un certo livello. Perché se no non emerge. non emerge. A un certo punto, dice Orsini, cerca di usare le cose che ha acquisito formandosi nell'elite contro l'elite. Ora, Rino Gaetano mi pare che è l'unico personaggio di un certo livello popolare che attacca Cephis in una maniera, prima che potesse farlo anche Pasolino. Cioè, avrebbe voluto farlo anche Pasolini, poi il libro Petrolio, chissà quanto l'avranno tagliato una volta sì, sì, che gli erano Invece, il in Getano sì. riesce in diretta a attaccare Cefis in una maniera incredibile, quindi possiamo dire che è il più grande eh, mh, eh, attaccante dei malcostumi italiani Vero. a livello più alto, non sì. a, a, a livello eh, piove governo ladro. Ma Infatti, eh, la vulgata che si fece già negli anni '70 e nei decenni successivi era quella di considerare eh, Rino Gaetano una sorta di, di me menestrello simpatico, bravo, allegro, ma una persona che diceva cose senza senso: il non In realtà, non è assolutamente così. Ad esempio, in un'altra sua canzone fa dei riferimenti incredibili e coraggiosi, ancora una volta, Eugenio Cefis, perché dice. Ti sei fatto un palazzo sul giambo. Il giambo, come sappiamo, è il simbolo dell'aereo. E guardate un po' quale aereo. L'aereo sul quale non era un giambo, però è il simbolo dell'aereo, il giambo sul quale si trovava Enrico Mattei. Grazie all'aereo che esplode chi va nel Palazzo del Potere a presiedere lei nella Montedison, quindi il Palazzo del Potere è proprio Enrico Mattei e dice pure in cambio di un litro di benzina tu in cambio dai Cristina la persona più cara di eugenio cefis era Cristina, la figlia e il litro di benzina il petrolio l'ambiente chiamiamolo energetico e il potere per eccellenza e Se non sbaglio eh, non so se un'intervista in una canzone fa anche riferimento alla svizzera quando c'è esatto non no. tanto in una canzone ma scrive un racconto dove pari pari ti dice che il buon ritiro di cefis sarà in svizzera no. cioè Prima, prima prima prima prima, prima, prima. <ride> come possiamo dire che non sapeva le cose marino gaetano oltre ad Enrico carnevali eh, era amico per esempio possiamo, della... possiamo dire che è il più clamoroso caso di defezione dell'elite come la chiama orsini cioè orsini è un buon caso di defezione dell'elite marino gaetano più di tutto, no? lo possiamo dire è vero che noi non abbiamo una prova dell'affiliazione di Rino Gaetano ma ciò non significa nulla perché magari nella sua grandezza, nel suo coraggio e nella sua intelligenza Proprio prima di fare il grande passo, lui in Amaga Falla Possa ha un album che si intitola Ingresso Libero, quindi quasi che glielo propongo, no? Però poi, poi, io ho anche fatto un'interpretazione libero come libera muratoria. Anche potrebbe pure essere, perché siamo chiaramente nel nell'overo di ipotesi affascinanti comunque plausibilissime, però attenzione, l'album successivo dopo Ingresso Libero si intitola Mio fratello è figlio unico, cioè sì. sa significare che mio fratello non ha più fratelli, io non ho più fratelli, quindi io rifiuto una vicinanza agli ambienti dei fratelli. Il primo primo era un album eh, ingresso libero, il 45 giri a Love You Mariano. Direi, 45 vuol dire il singolo, no? Giusto? è il singolo, esatto. 45 <ride> giri è singolo, il eh, sì, sì, sì. radiofonico, queste sì, cose. Esatto, io questa. sono stato eh, okay, 45, solo. È il 45 giri al singolo. Certo, fa un po' specie di mostra mamma mia, come è passato il e tempo. e Poi quando, quando viene fatto un singolo, che non è dentro un album, dire che ha un significato molto particolare per l'autore. E no? tra l'altro è il, il singolo desordio. Ai non Marianna. Ah, perché lo pubblica è. dopo. Lo pubblica come esordio, cioè lui esordisce nell'ambito discografico con un 45 giri di che ha Lovi Marianna. Tra le altre cose, amico di Rino Gaetano. Eh, un amico calabrese che si chiama Scarola mi ha detto che in quel periodo Rino Gaetano aveva una lia sonna con una bella ragazza straniera che era la figlia del capo dei servizi segreti del Vaticano <ride> questo vuol dire che che è un, che Rino è va un va potente se mi sono accidenti, accidenti. No, vogliamo dire che Marianna è il simbolo per eccellenza e della massoneria è la donna scollacciata bella che guida nelle iconografie nelle pitture del, dal 1789 in poi, dei pittori vicino alla rivoluzione francese, guida appunto il popolo contro, contro i cosiddetti nobili. Insomma, Erin canta del. Faiette, Parla canta di, di Lafayette la che, che collega alla rivoluzione americana, massonica. Si, mette, di pure di noti francese, la si sì. mette pure delle note in francese. Si mette pure delle note in francese. Questo per dire che non è quelle banalità Marianna era la nonna Marianna ah. è la marijuana no, la Marianna è proprio il simbolo francese sa minimo, della massoneria, sa che esatto, è massoneria esattamente, per eccellenza. per eccellenza questo vuol dire la grandezza e, e come mai canta di Lafayette come, e Lafayette fu come. un assessore ideologico Prima del 1776 della rivoluzione massonica negli Stati Uniti, amico di Benjamin Franklin e George Washington, addirittura proprio Lafayette convince e comunque rafforza il credo massonico di questi due altissimi esponti di Washington, Washington, esattamente. E poi, e poi fu l'assertore, anche se filo monarchico, della rivoluzione francese del ah, 1789. No. Monarchica. monarchica che poi diciamo venne segregata, diciamo, dai furori rivoluzionari di Robespierre, eccetera, eccetera, però la rivoluzione del 1789... Però Lafayette comunque... non fa una brutta fine, no? Ma Lafayette, diciamo, venne un po' messo da parte, Ma non, non viene decapitato. Brutta... No, non viene decapitato, non viene il decapitato. lui fa il nome di un Fayette che non viene Per eccellenza, assolutamente... è alla base di due, delle più, due più grosse rivoluzioni, pseudo rivoluzioni, no? Perché... Gattopardescamente... Vabbè sì, il definito, potere, no? per il potere. Sì, tutto tutto cambia, cambia per non cambiare nulla. Sì, lui fa il riferimento all'ideologo dei due su movimenti rivoluzionari che per la prima volta nella storia, nel 1776 negli Stati Uniti e nel 1789 in Francia, portano al potere persone ispirate da ideali massonici. Senti, quindi per concludere i vari collegamenti fra Rino, Pasolini, Mino Pecorelli e Alessandro Sini e Alessandro Orsini nella qualità Sono tutti i casi di riflessione dell'elite, almeno nel caso di Orsini, lui stesso lo dichiara: io sono un tipico caso di riflessione dell'elite. Chi mm. vorrà studiare questa cosa la studierà. E a me viene in mente una frase di Limno Gaetano, una canzone. Che un po' è la diretta a te, no? Che chi mi saprà interpretare? Beh, sarei presuntuoso a dire questo, magari questo lo lascio dire agli altri, indubbiamente Beato, delle mie, canzoni. delle mie canzoni, esatto, le beatitudini è eh, la sento un po' beato a interpretare. Ah, io sicuramente studiando Rino Gaetano mi sento ultra beato. Perché veramente <ride> è una fonte di conoscenza. Un personaggio coraggioso, generoso. Eh, è simpatico nel suo modo di essere, che praticamente mi sento gratificato nell'averlo studiato e nell'esporre quelle che poi sono le ricerche e le risultanze dei miei studi ultra decennali, ben inteso. La eh. certo. no, cosa no, voglio sottolineare: la sorella di Rino Gainano. Mi dispiace dirlo, dice un sacco di sciocchezze purtroppo. O ha paura di dire le cose o non le conosce, ad esempio, anche perché non, non dice i parenti. Non dice, no? Sì, ma lei non era, come dire, una frequentatrice del fratello viveva in una casa diversa, in un paese diverso Rino Gaetano era continuamente in tournée, quindi era poco in contatto con il fratello tra le varie sciocchezze che dice è la contestazione di un accostamento tra la figura del fratello e cultura di Rino Gaetano in narrazioni musicali che ti riconducono agli ideali massonici, come tu dicevi, per esempio basta vedere, ecco, questo è un articolo Ehm, del 3 giugno del 1981 cioè il giorno dopo la morte di Rino Gaetano addirittura sul giornale dei super massoni Agnelli un misterioso MC e poi diciamo in realtà che tanto misterioso non è in questo articolo rapporta in maniera esplicita i testi di Nunte più a fatti della P2 cioè alla loggia massonica prego prego prego la, ah, la stampa sì, degli amici Rino. Sì, Rino Gaetano a suo modo una P2 l'aveva cantata questo il giorno dopo, giorno dopo la morte. Rino Gaetano, a suo modo, una P2, l'aveva cantata già qualche anno fa, quando, tra ritmi sudamericani e Disco Dance, attaccava la filastrocca più dove finivano assieme i Perfetto. poi alla poi, fine, vedi, Rino Gaetano giocava a fare il buffone. Questo MC, dice, sì, MC, quindi qua inizia a, banalizzare, a no? banalizzare: senza prendersi troppo sul serio, senza stare troppo a immaginarsi, chissà quali destini da Bom in Casareccio. Esattamente, quindi, MC, MC, Maurizio Costanzo, in realtà, è un Maurizio Costanzo che si vendica della brutta figura che il Rino Gaetano praticamente fa compiere allo stesso Costanzo in una trasmissione acquario dell'autunno del 1978 eh, Maurizio Costanzo col tono della voce comporgere il microfono quasi che Rino Gaetano fosse un incapace dice ecco questo è un microfono tu hai cantato l'elenco delle pagine gialle cercando di sminuirlo davanti a Susanna Agnelli e però in realtà Susanna Agnelli che è una donna intelligente a un certo punto dice io se ero al posto di Rino avrei sicuramente detto le stesse cose e alla fine, insomma, eh, sprofondi in un mare di supponenza e di spocchi di arroganza. Maurizio Costanzo, ecco che questo misterioso MC, che poi tanto misterioso uh -huh. non è, si vendica qualche anno dopo, giorno successivo alla morte di Rino Gaetano. Prima facendo riferimento alla P2, Pidu... è incredibile. E lui e è piduista. e poi dice: Marino Gaetano scrive delle sciocchezze. Senti, a proposito poi, di, quest di questo episodio uh, in TV, che tra l'altro potete trovare su YouTube, quindi non stiamo parlando di qualcosa di sì. ritrovabile, eh, l'elocchio di Rino Gaetano è di un livello altissimo, altissimo, perché non può sapere cosa dirà Costanzo e cosa dirà L'Agnelli. La, sì. E quando lui dice che L'Agnelli è eh, comunque serie C a livello politico, e gli dice, oh ma come, lei è, è senatrice mi pare quel e, e lui gli risponde no. Nella vera il classifica politica c'è cioè il partito Fiat, il, partito Fiat, esatto, il numero 3, non esatto, è l'uno e esatto. 2, Poi sì. è simpatico Rino Gaetano che dice, spero che questa mia canzone piaccia ai suoi fratelli, fratelli in senso mazzurro, Umberto, si sì, parla di fratelli, sì, oh, dice: sì, magari sì. la conoscono i suoi fratelli, e eh, devo dire che Rino Gaetano è incredibile, chi lo sminuisce Come si fa dopo, dopo quell'intervista quell a sminuirlo, come si fa? ma c'è di più. Allora, se vogliamo parlare, a parte che già abbiamo detto prima di Rino Gaetano ex voto e sfotte Eugenio Cefis, e parla di Santo Vestito Ramiatto, in un'altra intervista, o meglio, in un'altra apparizione televisiva da Pippo Baudo, oh, Pippo Baudo parla di canzoni, no? sì, insomma un po' noioso, e lui, senza alcuna connessione con le chiamiamole banalità di Pippo Baudo, Rino Gaetano inserisce, sfruttando la diretta televisiva, e poi c'è il caso Sindona, furbissimo, e poi c'è il caso Sindona, che è un caso giudiziario di un mafioso, Michele Sindona, di un massone, Michele Sindona, ma soprattutto fu il caso giudiziario che portò alla luce la lista della P2, Licio Gelli e gli affiliati alla P2, però lui lo dice prima, prima. lui dice da Pippo Baudo e poi c'è il caso si dona, ribadisco, senza alcuna connessione con gli argomenti che stanno trattando. Ma anche se ci fosse stata la connessione. Ma non c'è questo come tipo di di più. Come si può dire che Rino non era impegnato. Impegnato e che sapeva. Ma il bello è che non era manco connesso, quindi è stata una sua iniziativa, esatto, certo. non certo sollecitata da Pippo Baudo che era un uomo di sistema. E è capitata anche altre volte una situazione del genere, magari in diretta sì. radio. O... È capitata per esempio a Sanremo. 1978 lui ha un grande successo con, eh, con una canzone che lui non amava per niente, Gianna, no, perché lui non voleva portare molte reghe più a Sanremo e lo censurano. Lui però, Rino Gaetano, quando viene intervistato dice che il festival di Sanremo è come un ordine massonico e lo dice sempre senza alcuna attinenza con le domande sì, che gli pongono. Sì, sì. Lo sceneggiato televisivo che falsifica tutto di Nino certo. Gaetano stranamente nomina questo episodio. Cioè, è strano che uno sceneggiato che falsifica le leggi, ah. ne parla, eh, le però come ne parla? Attenzione, Nino Gaetano, nello sceneggiato dice il festival di Sanremo è come un ordine massonico e lo dice ad una platea di giornalisti, cioè lo dice nel corso di una pseudoconferenza stampa. E nello sceneggiato gli viene fatto dire questo, i giornalisti che erano davanti a lui dicono eh, questo per banalizzare questa affermazione, di band, per banalizzarla, eh. invece nella realtà Rino Gaetano dice che il festival di Sanremo è un ordine massonico, però lo dice nel corso di un'intervista con un singolo giornalista molto bravo, Manuel Insolera, esperto di musica e ha per fortuna Mano Rinzoleri ha immortalato questa dichiarazione e trasmessa ai posteri. Quindi, non alla conferenza stampa falsificata dello sceneggiato Ran. Sì, ma la sorella l'ha criticato. Mi dispiace dirlo, solo dopo la reazione avversa dei centinaia di migliaia di fan che praticamente hanno detto che Rino Gaetano alcolizzato isterico, eh, quasi cinico, dello sceneggiato non corrisponde a realtà, questo l'hanno detto pure Mimi Messina, mio caro amico e carissimo amico di Rino Gaetano così come l'ha detto Franco Pontecorvi, mio amico e carissimo amico di Rino Gaetano, Franco Pontecorvi che saluto idealmente purtroppo scomparso un paio di settimane fa quindi questi amici di Rino Gaetano che hai citato dicono che lo sceneggiato no. e palesemente fa no. sullo. E magari dicono o dicevano anche che invece il tuo libro è più verosimile a Allora all'inizio devo essere sincero, loro erano molto riservati e contestavano talune ricostruzioni, però quello di cui noi stiamo parlando con te, Max, non sono ipotesi, parliamo di tutto documentato. cioè il manager di Rino Gaetano, che finanza Mino Pecorelli, l'amica più cara di Rino Gaetano e la figlia del medico personale di Ricciogelli, l'amico più caro di Rino Gaetano Rico Carnevale era un agente segreto. Quindi, alle prime rimostranze, nulla hanno potuto dire addirittura sulla morte di Rino Gaetano non eh. lo sapevano neppure gli amici più quali di Rino Gaetano mi fu un'interrogazione parlamentare ah, cioè un'interrogazione parlamentare eccola qui interrogazione parlamentare presentata addirittura da un senatore che ha 90 anni di la Lanza. Ex ministro di Mussolini Ex che, che non Mussolini. era un fan di Nicola Lanza, aveva 90 anni, non era un fan di Rino Gaetano perché fa l'interrogazione parlamentare iscritta al presidente del consiglio? Il sindaco eh, di Bari, eh, Il sindaco in, di epoca, di Bari. in <ride> epoca sì successiva, è stimatissimo anche dai comunisti e eh, i comunisti ah. oppositori gli danno atto a Nicola Lanza di essere una grandissima personalità, mm. una persona per bene e una persona onesta. Quindi, già ministro di Mussolini fa l'interrogazione parlamentare sulla morte di Rino Gaetano, perché capisce che, evidentemente, la dipartita prematura, la morte a tre anni di Rino Gaetano è fortemente sospetta, l'incidente incidente molto sospetto. E la stessa cosa ti dice un amico intimo di Rino Gaetano che conclude. Bruno Franceschelli è veramente un altro amico carissimo, vero di Rino Gaetano, perché dopo che è morto Rino Gaetano si sono moltiplicati gli amici, in realtà gli amici veri di Rino Gaetano erano pochissimi, Franco Pontecorvi, Mimi Messina, Bruno Franceschelli e Enrico Carnevali, Enrico Carnevali agente segreto, persona coraggiosa, muore al pari di Rino Gaetano a seguito, a seguito dei postumi da sinistro stradale avvenuto, guardate un po', anche sulla via Nomentana cioè sulla stessa strada che è costata la, via, la vita a Rino Gaetano è una via fatale e io scrivo ed ipotizzo che la morte di Enrico Carnevali non sia legata al caso come la morte di Rino Gaetano perché individuano Enrico Carnevali, coraggioso e bravo come la fonte principale, non unica, io dico perché gli amici che gravitano nei servizi segreti sono tanti, comunque come la fonte principale o comunque preeminente dei tanti fatti che Rino Gaetano sa, sa del Santo Vestito d'Abianto, sa di Mario Egino, sa... Ma invece non è che neanche tanto lontana la morte di Pasolini, comunque a livello geografico. Beh, a livello geografico la morte esattamente non è, non è distante, diciamo capocotta, la spiaggia... Quello che però è oltremodo singolare è che nessuno mai ha portato in luce proprio sti fatti oggettivi. Cioè la narrazione musicale di Dino Gaetano inequivocabilmente ti porta al santo vestito d'amianto e a quel libro dedicato a Cefis. E proprio quel libro dedicato a Cefis è il sostrato è la base sulla quale Pasolini scrive. Petrolio. questo è il 3 union formidabile tra Rino Gaetano e per Paolo Fosolini cioè conoscono un libro che venne fatto scomparire per i contenuti proibitivi, dirompenti, dinamitardi contro Eugenio Cefis e il potere dell'epoca Pasolini stava facendo un attacco frontale no? perché frontale. nel 74 fa l'articolo io so, dice sì, io fanno di tutti sì e si sono arrivato solo per deduzione, sì, per sì. ma se li so io, figuriamoci sì. si magistrati magistrato, l'imperente, il potere, no? sì, il sì, potere. Sì, sì, certo. poi, forse perché non ne poteva più, nel 75 fa i nomi, certo. fa i nomi di tutti i politici certo. dicendo, questi sono i principali assassini dell'Italia che porteranno al degrado antropologico irreversibile certo dell della specie umana. Che sono legati quindi ambienti petroliferi e quindi voglio dire agli ambienti tipo cristiani, ambienti angolettiani, ambienti deviati dei socialisti e in sostanza Rino eh, muore come sappiamo nel 1981 e ben prima nel 1975 muore Pierpaolo Pasolini subito dopo che, che... subito dopo che fa queste interviste esplosive a proposito di nomi, c'è eh, altri collegamenti eh, eh. di Costanzo non... a ah, Bruno Franceschelli eh. c'entra pure con Maurizio Costanzo perché <coughs> Bruno Franceschelli ben inteso dice che Rino Gaetano è stato ucciso, eh? è uno degli amici di Rino Gaetano, lo dice, chiaramente. lo dice chiaramente, lo ha confermato pure a me nel corso di alcune telefonate e questo ha portato anche ad allontanarlo dalla sorella di Rino Gaetano, perché la sorella di Rino Gaetano rifugge da certi argomenti e da certe argomentazioni. Bruno Franceschelli nel 1974-75 compose con Rino Gaetano una rappresentazione teatrale e guardate un po' chi era il direttore artistico uh -huh. del teatro dove dovevano esibirsi Bruno Franceschelli e Rino Gaetano Maurizio Costanzo uh -huh. MC, l'MC dell'articolo dell della stampa ebbene Maurizio Costanzo non è in sintonia con Rino Gaetano il, il, la rappresentazione teatrale venne annullata e non ci fu Rino Gaetano, per Gaetano diciamo per gli squidi tra i due perché poi fondamentalmente lui era il direttore artistico del teatro e se voleva la rappresentazione poteva tenersi in realtà all'ultimo momento salta e non si fa più tra le altre cose Maurizio Costanzo viene inserito da Rino Gaetano quasi a modo di ringraziamento si fa per dire non te regge più tra i nuovi dei personaggi che non regge più che non regge più ma non solo Successivamente in un'altra canzone, Rino Gaetano ha modo ancora una volta di esprimere questi concetti non proprio apologetici nei confronti di Maurizio Costanzo e scrive Alla faccia di Maurizio Costanzo. Questo in, questo in un brano successivo a non te reghe più, okay. senti? senti. Eh, concludiamo: ti eh, a questo punto: eh, qual è la tua opinione su Alessandro dopo questi mm. tre personaggi precedenti... Veniamo sono... all'attualità. No? La Nato che accerchia, allora, sì. accerchia eh, la Russia. Bravo. Da, da quando collocò la Bravo. Russia, con l'Unione Sovietica c'era un accordo fra sì. chi, eh, la Russia sì. e gli Stati Uniti sì. che non avrebbero dovuto eh, comprarsi tutti i paesi ex Unione Sovietica, così come la Russia non avrebbe dovuto comprarsi il Messico e il Canada, mm. perché è così che funziona. Sì, e, sì, sì. E, mh, gli Stati Uniti hanno rispettato questa... No, le sfere di influenza delle superpotenze sono sacre perché se no da un punto di vista geopolitico succedono delle tensioni politico-militari che possono portare addirittura a guerra nucleare e devo dire che Orsini ha dimostrato di essere coraggioso, di essere preparato, di avere un eloco chiarissimo che ti annulla tutti i dilettanti allo sbaraglio che nelle varie trasmissioni che negano l'accercamento nato. In effetti, se già gli Stati Uniti con i, i missili a Cuba negli anni '60 eh, quando è, inversa la, cosa, è inversa la cosa, addirittura mandarono la flotta armatissima contro le navi sovietiche che erano dirette a Cuba bloccandole bloccando bloccando materialmente, un atto di guerra e Khrushchev in maniera molto saggia ordinò il retrofront perché l'America, per i propri interessi geopolitici,. Non voleva una nazione ostile e fortemente armata addirittura ad una distanza maggiore dell'Ucraina rispetto alla Russia. Sì, vale sì, I famosi 13 giorni. E, vamo, Cuba. e allora è legittimo che Putin e la Russia abbiano fatto una iniziativa politica clamorosa e militare per preservare che cosa? delle zone di influenza ammazzatissima da anni Sorsini, nessuno lo disse, erano già da eh, non so se uno, due, tre anni che diceva eh, la Russia sì, avrebbe, anni, avrebbe sì. rotto il fronte dell'Ucraina ovviamente quindi, quindi, quindi riassumendo Orsini può darsi che ha lo stesso ruolo possiamo dire che hanno avuto i vari Pasolini, i vari Rino Gaetano al suo tempo cioè che è espressione ed era organico a certi ambienti chiamiamoli culturali di potere di altissimo livello e che però poi si rende conto per onestà intellettuale che questi ambienti portano a schiantare il mondo a livello potenziale e dice quella che è una realtà che secondo me è una realtà indiscutibile e oggettiva. Come dici quelli che scriverò <ride> il famoso libro eh, su Tefis potevano essere pezzi di servizi segreti della foretta di minoranza esatto. è più diciamo. È un'ipotesi perché ci sono varie ipotesi chi dice che sia un giornalista di Milano, chi dice che sono ambienti addirittura collegati ai servizi segreti? E, diciamo sono almeno tre le ipotesi per dare un'identità a questo misteriosissimo Giorgio Stemez, sta di fatto che rimangono delle ipotesi e certezza Magari non c'è. È una fronda può anche darsi ma pure l'acronimo non è che ci porta lontano perché le componenti sono talmente varie talmente tante che quindi alla fine eh, si riduce in una sorta di diletto così di, di, di pura, pura supposizione ecco, magari facciamo, possiamo fare e così fare? Allora, ci siamo interrotti un attimo perché volevamo eh, cercare questo documento. Che cos'è questo? Questo è un documento ufficiale della commissione parlamentare sulla P2, presieduta da Tina Anselmi. Se l'apriamo, Max, è molto interessante. Questo è uno stralcio delle ricerche documentali della loggia P2 e quello che è interessante è che vi è la Loggia Lenni, Adriano Lenni di Roma, ecco qua alcuni ci sono affiliata. Del, come affiliata. Eh, sì, era collegata alla P2, era l'espressione del Grande Oriente d'Italia come la P2, vi è un affiliato. Anzi, vi sono, tra gli affiliati interessanti viene più di uno, vi è innanzitutto Enzo Radaelli che era, caro amico, il manager di Rino Caetano, uno a caso, e poi vi è il giudice Giuseppe Guido Lo Schiavo. Giuseppe Guido Lo Schiavo fu il procuratore che ottenne la soluzione dell'autoblue e del sangue blu, cioè del marchese Ugo Montagna e del figlio del ministro Piccioni che vennero implicati per la morte di Wilma Montesi. pesantemente, addirittura come i gli omicidi insomma di Wilma Montesi, come i due vennero assolti e Rino Gaetano recupera questa vicenda e non te reghe più, quando parla di auto blu e fa riferimento al figlio del ministro e quando parla di sangue blu che fa riferimento a Ugo Montagna nobile, quindi che ha il sangue blu, parla pure di amore blu perché Wilma Montesi, la ragazza trovata morta sulla spiaggia di Capocotta, si era innamorata del nobile, quindi amore blu, ah, sì. E poi parla di Celi Blu perché venne trovata in una bella mattina primaverile, rinvenuta morta, purtroppo sulla spiaggia di Capogotta, i giudici in maniera svergognosa dissero che era morta per un pediluvio, in realtà venne trovata senza calze, senza reggicalze e senza gonna, quindi anche ammesso in non concesso che era morta per pediluvio non si vede perché scomparivano degli intumenti della ragazza. In realtà venne abusata sessualmente nel corso di un festino e poi venne abbandonata, cadavere. Sulla... A casa di, eh, In effetti festini su ville della zona di, eh, di, di, di Capocotta nei quali vi erano personaggi del Vaticano, dell'Ambasciata Americana e della Roma Bene. Esatto, per questo scandalo venne addirittura arrestato salotti, buoni, particolari. molto particolari, vi furono tutta una serie di vicende che portarono alle dimissioni del vicepresidente del consiglio e de, eh, nonché ministro degli esteri fino americano Attilio Piccioni che era addirittura il successore di De Gasperi questo scandalo lo decapitò politicamente e si rifiutò ah, sì, lui era il numero due, il numero due di, di, di De Gasperi ed era il futuro presidente del chi consiglio subentrò, numero poi subentrò chi scalò Nell'ambito democristiano un giovanoso, un giovanoso. due, per la verità, in contrasto tra loro ah, e le esatto, esattamente. Poi, no? Andreotti e Fanfani scalarono le leve del potere scalzando piccioni. Senti, i tuoi occhi <ride> sono pieni di sale. I tuoi occhi sono pieni di sale. Una canzone giovanile di Rino Gaetano. Poi adattata alla vicenda proprio di Wilma Montesi. È una meravigliosa canzone, decisamente struggente ed è un altro riferimento a questa drammatica vicenda che... Appunto, portò a delle indagini e ad un rilievo massmediatico mostruoso. Praticamente l'Italia si fermava quando i giornali uscivano anche con edizioni speciali dedicate a questa ragazza trovata cadavere sulla spiaggia di Capocotta. Senti, chiudiamo con mh, due riferimenti, sempre veloce rinnovata: sì. uno è il questore Molinari, e della P2 legato sì. a Tenco legato a, una, a un processo che stava istruendo contro Banca d'Italia sul signoraggio bancario e non solo, anche su delle rivelazioni che aveva come dire, promesso. promesso Rino Gaetano cosa dice? Di Beh, Rino Gaetano di Tenco dice che è morto a Sanremo di sonno ed è, come dire uno humor inglese anche nero, anche estremo ma che dice che è un ambiente, come dire apparentemente sonnolento, ma in realtà spietato. Perché Rino Gaetano, come dicevo prima, definisce in maniera proprio esplicita il Festival di Sanremo come un ordine massonico. Il sonno richiama magari qualche affiliato alla P2 che decide, come dite, di starsene. Sì, in parte. È un modo di dire un un modo tipico. di, dire, no? tipico Entra di Entrare in sonno, non solo dei segni segreti, ma della massoneria: no? della massoneria. E Molinari fu il questore, quindi l'alto funzionario di polizia che condusse le indagini sulla morte di Luigi Tenco molti anni dopo e in pensione, oltre a partecipare, diciamo, in qualità di avvocato e anche di testimone di signoraggio bancario e di vicende connesse ad abusi negli ambiti finanziari, lui nel corso di un paio di interviste svela che sulla morte, di Rino, eh, di, scusate, sulla morte di Luigi Tenco gli erano state occultate tutta una serie di circostanze erano state falsificate le indagini e si riprometteva poi di fare delle rivelazioni ebbene dopo questa intervista anzi dopo queste interviste nelle quali dichiara di voler tornare sulla morte di Luigi Tengo e di fare rivelazioni viene ucciso nel corso di una rapida possiamo dire che potrebbe essere un altro caso di quelli che Orsini chiama defezione dell'elite perché podarsi, era un peduista, era un peduista e lui, che lui è infatti era affiliato alla P2 il signoraggio, bancario, eh? che aveva eh? certo, signoraggio bancario e anche a svelare a voler svelare la vicenda Luigi tengo molto inquietante e guarda un po', viene ucciso purtroppo drammaticamente e tragicamente, è un evento tragico e drammatico nel corso di una rapina. Eh. Interessante tra i personaggi che gravitano attorno a Rino Gaetano e concludiamo, Robert Cunningham Jr., Perfetto. Robert Cunningham Jr. era un amico strettissimo di Elisabetta Ponti, l'amica più stretta di Rino Gaetano, quindi anche lui gravita attorno a Rino Gaetano, era un pseudo cantante, un pseudo editore, in realtà era un esponente altissimo per quanto giovane della CIA, molto influente, il papà, addirittura era uno dei consiglieri più fidati delle presidenze americane che si succedevano alla guida della Casa Bianca per di quando era potente no. Cunningham Junior no. e Cunningham Senior e devo dire che Robert Cunningham era niente di meno in maniera celata l'editore di lotta continua cioè un giornale di estrema sinistra di sinistra radicale tra cui scriveva Sofri era addirittura una pseudo, una pseudo posizione violentissima di sinistra che in realtà era edita da personaggi che gravitavano organicamente nella CIA è una cosa incredibile interessante e finiamo qua Robert Cunningham Jr. Eh, ehm, sopravvisse per miracolo ad un attentato che venne portato alla tipografia di lotta continua lui uscì anticipatamente di pochi minuti rispetto a questa bomba orologeria e si salvò. E quindi anche la morte di un altro amico di Rino Gaetano, organico ai servizi come Enrico Carnevali, si può rapportare a questa vicenda, stavolta di morte scampata, che contraddistingue la vicenda di Robert Canigami, che tra l'altro è ancora vivo. Vive beatamente negli Stati Uniti alle soglie degli 80 anni e ogni tanto organizza delle limagioni con ex amici della CIA. Io sono pure. E quindi vedete che, attorno a Rino Gaetano, mh, vi sono una serie di personaggi incredibili, importanti, organici, ambienti dei servizi segreti e della massoneria. E quindi tanti fatti e tante narrazioni musicali, il cosiddette non senza di Rino Gaetano, erano espressioni di. Pieno, pieno senso di pieno senso ed erano riferite a fatti vergognosi della politica. Senti, chiudiamo con un saluto a Alessandro Rossini dicendogli continua così. Noi, e... eh, <ride> parlando di vicende che traggono origine da conoscenze e da coraggio di Rino eh, Gaetano di Pierpaolo Pasolini, facciamo i complimenti a Orsini, eh, poiché ha avuto il coraggio di rompere dei monopoli e Dei monoliti di establishment ideale finalizzato all'asservimento eh, ideologico americano e non ti fare intimidire da capo Draghino, il generale dei generali. De ma sì, ma sì, eh, perché, perché e anche e non capisce l'ovvio. Possiamo e... dire che anche gli altri ufficiali in generale sbagliano. <ride> <ride> in generale, ciao a tutti, allora. arrivederci, ciao. arrivederci.